buongiorno a tutti voi e ben ritornati in questo video vi, presemo, vi presentiamo una serie di punte in acciaio HSS sono 18 punte si va da punte molto sottili da 0,5 mm sino alla punta più, lunga, che a un diametro, no, più larga che ha un diametro di 2 mm e, la caratteristica di queste punte è che sono lunghe 10 cm quindi sono, sono punte molto lunghe per lavori di precisione. Il materiale è acciaio HSS e trovano impiego nel modellismo, per lavori di creatività, per lavori di precisione. Quindi punte lunghe, 10 cm, con un diametro minimo tra 0,5 e uno massimo di 2 mm. E qui vedete la punta più piccola, molto sottile. Grazie per l'attenzione iscrivetevi al, vostro, al nostro canale se volete. Grazie e buona giornata.